Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella e sono qui al telefono con Alberto che vi saluta. Ciao Alberto! Ciao, ciao! Allora, oggi faremo la nuova lettura angelica per l'anno nuovo eh, che parte dal 3 di gennaio al 10 di gennaio 2021. Ok? Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte dell'arcangelo Michele. Le carte della guarigione con le fatte e abbiamo le carte Magical Times che è sempre eh, eh, diciamo un lavoro con gli esseri della, della natura va bene, Prima e eh, poi prendere, pescheremo una carta dalle carte di Luisei eh, che sono pubblicate tutte e tre, quelle di Dorin Virtue e di Luisei da eh, My Life in Italia, faremo una preghiera quindi di protezione per connetterci alle frequenze dell'Arcangelo Michele e dei nostri angeli di amore che ci accompagnano in questa lettura angelica per darci guida e assistenza eh, per questa nuova settimana. Ok, eh, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore eh, seguono le nostre letture angeliche, eh, con amore Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, eh, tutti gli angeli che operano insieme all'Arcangelo Michele. In comunione di intenti io vi chiedo di eh, purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni di liberarci dalle energie egoiche dentro di noi e intorno a noi di purificare ed elevare le energie vibrazioni e frequenze del luogo in cui ci troviamo con amore arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica guida e assistenza durante questo lavoro eh, con la nostra lettura angelica grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù maria regina celeste grazie a tutti gli esseri di luce e di amore che ci stanno aiutando e così è <coughs> Ok, Me mesco sto mescolando le carte dell'Arcangelo Michele, andremo a prendere tre carte da ogni singolo mazzo. Vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele per questo anno nuovo, per questa nuova settimana. Allora, sei sulla strada giusta? Bene, bene, cominciamo bene il nuovo anno. <ride> Vediamo un po', lascia andare la paura adesso, sì è proprio caduta a pennello questa carta, caro Alberto io ho fatto un video oggi che eh, sto pubblicando adesso, prima di questa lettura, proprio sui messaggi degli angeli e segni divini allora, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, benissimo, per fare chiarezza dentro di noi è importante scrivere, è un aiuto assolutamente per aiutarci a connetterci con la nostra anima, vediamo un po' i messaggi delle fatte. Ok? Abbiamo, allora qua parla di superamento dei problemi, supera i problemi, va bene? Le sfide che la vita ci sta ponendo davanti. Ecco qua la seconda carta. Qua parla di ascoltare la musica, sono cadute due carte contemporaneamente. <coughs> Migliorare con la musica. E pa si parla anche di relazione romantica, bene. Esercizio fisico, beh, questi sono <ride> dei consigli importanti per iniziare al meglio il nuovo anno, no? Poi abbiamo le carte sempre degli spiriti della natura, si parla di fiducia in se stessi, poi andiamo a vedere un attimino <coughs> cosa ci vogliono dire nello specifico, caduta la seconda carta, partnership, ok? Ed è caduta contemporaneamente a queste, sono cadute altre due carte contemporaneamente, le prenderemo insieme. Una è il santuario, ok? Quindi creare uno spazio sacro, armonico e prot protetto e agire nell'integrità, benissimo. <coughs> Vediamo un po' le carte di Luisei. peschiamo una carta dal mazzo di Luisei, non c'è colpa, bellissima questa carta. Adesso prima di iniziare la lettura, un secondo mando le foto ad Alberto. Buone. Allora, iniziamo la nostra lettura angelica. Sei sulla strada giusta? Molti di voi si stanno chiedendo, ma è questa la strada giusta? È questo lo scopo nella mia, della mia vita? Sto agendo bene, eh, comportandomi in questo modo? Diciamo che dentro di voi, voi la risposta eh, la avete già. Però molti di voi chiedono dei segni divini. Eh, nel video che ho appena pubblicato parlo di questi segni, alle volte arrivano dei segni incredibili davanti a noi che proprio ci dicono guarda che è proprio questo quello che devi fare alle volte gli angeli si muovono anche in maniera un po' sottile portandoci messaggi da altre persone quindi chi sta guardando questo video e ha posto la domanda agli angeli all'arcangelo Michele se questa è la giusta via da percorrere assolutamente eh, le carte ti stanno rispondendo attraverso gli angeli e l'arcangelo Michele assolutamente questa è la strada giusta passo dopo passo, continua, non aver paura, non scoraggiarti, eh, va tutto bene, gli angeli eh, sono con te, devi lasciare andare via queste paure, le paure sono guidate dall'ego, l'amore è, è una frequenza opposta alla paura, diciamo che eh, anche coloro che agiscono nella direzione dei propri sogni, eh, inizialmente hanno una grande paura quasi che eh, li immobilizza, non riescono ad agire, ma poi quando si inizia a fare il primo passo nella direzione dei propri sogni le paure poi svaniscono una per una più si agisce più si fa azione, più c'è la determinazione, più il sogno è grande più l'obiettivo è forte e mano a mano le paure vanno via e Michele ti sta dicendo chiedi a me, affidati a me ehm, e io ti mostrerò la via e ti darò il coraggio per affrontare eh, questa situazione diciamo che molti di voi sono un po confusi hanno paura credono che di non essere all'altezza di non essere capaci di non, è, di non avere abbastanza esperienza eh, di, di, di aver bisogno di più eh, formazione di, alle volte siamo un pochino perfezionisti dicono gli angeli no perché non scrivere i tuoi sentimenti magari fare una lista di pro e contro fai chiarezza perché alle volte la mente mente ti dimentichi anche le cose e i messaggi che arrivano le intuizioni che arrivano invece se tu Scrivi nero su bianco eh, quello che, che arriva come sensazioni, come emozioni, come sentimenti, poi magari rileggendo eh, quelle pagine che hai scritto riesci a fare maggiore chiarezza su ciò che vuoi veramente, su quali sono le soluzioni al superamento dei tuoi problemi, ostacoli o sfide che la vita ti sta facendo va bene eh, assolutamente non c'è sfida che l'universo ti dà che tu non sia in grado di eh, superare ok questo lo diceva maria teresa di calcutta eh, oggi ho visto un video che mi ha eh, veramente colpito eh, in quanto maria teresa diceva preferirei non essere così forte così almeno le sfide sarebbero un pochino meno pesanti no eh, però diciamo così che con l'aiuto degli angeli e dell'arcangelo michele riuscirai a Assolutamente, a superare anche questa sfida, non necessariamente per molti di voi queste sfide sono insormontabili. Eh, è semplicemente che siete un po' bloccati, un po' paurosi, quindi eh, pregate di più radicatevi alla terra, mangiate cibi che vi radicano alla terra, rimanete in equilibrio, ringraziate per ciò che avete già, per la meraviglia che voi siete come anime infinite, ringraziate la vita e vedrete che la vita vi porterà solo gioia. Diciamo che quello che dice l'Arcangelo Michele in questo momento è anche importante eh, mh, mh, pregare per voi stessi ma anche per l'intera eh, umanità. La vita eh, sta provando la collettività intera, eh, però diciamo che eh, il tuo mondo interiore è quello che vince. Creando un mondo di amore, di pace, di guarigione, di gioia e di serenità, aiuterà anche l'intera collettività ad ascendere in un nuovo livello vibratorio. Ascoltiamo della buona musica, eh, musica potenziante, danzate, ballate, fate esercizio fisico ascoltando la musica, meditate. Con la musica pregate con la musica perché eh, il suono è frequenza e vibrazione vi aiuta a elevare la vostra energia le vostre frequenze vi aiuta a ricollegarvi col bambino interiore con la vostra anima e per molti di voi dice l'arcangelo michele è un periodo molto importante nelle nuove relazioni ma anche nelle vecchie a livello sentimentale e romantico diciamo che eh, questa è un'energia positiva per investire nell'amore eh, in, in questa relazione eh, romantica va bene perché questo porta eh, più gioia porta allegria nel vostro cuore no e per quanto riguarda le persone single cercate di eh, vivere questo amore questo romanticismo con voi stessi coccolatevi un po di più amatevi un po di più più, eh, chiedete all'amore divino di manifestare fisicamente una relazione di questo tipo di tipo romantico l'amore vero nella vostra vita eh, diciamo che questo avviene quando eh, diciamo nemmeno ve lo aspettate ma non è nemmeno vero perché le persone molto eh, con, con energie molto alte eh, che lavorano per manifestare l'amore amando se stessi, lavorando sull'amore per se stessi, ringraziando per ciò che hanno già riescono, sanno che eh, prima o poi sta per accadere qualcosa di magico e di meraviglioso, diciamo che i fortunati sono quelli che aspettano che ogni giorno accada un miracolo nella propria vita anche quando il mondo là fuori, nel mondo là fuori c'è il caos più. Totale. Ricordiamoci che una persona che vibra in frequenze alte, nelle frequenze dell'amore e della gioia, eh, che prova gratitudine per se stesso e per l'intera umanità, eh, sta contribuendo a migliorare non solo la propria vita, ma anche mh, aiutando la collettività a elevare le proprie frequenze. Eh, Michele dice che stare nella depressione non vi serve proprio a niente, non è di aiuto a nessuno, anzi, porta a più malessere alle altre persone e quindi se tu cara anima infinita ti definisci un operatore della luce è troppo importante è troppo determinante tirare su le frequenze ecco perché c'è un invito al movimento a uscire nella natura a fare esercizio fisico perché questo ti porta su le energie quindi diciamo che questa lettura angelica è proprio improntata all'invito da parte dell'arcangelo michele e degli angeli di elevare la vostra energia la vostra frequenza questo va um, ad aiutarvi a connettervi con frequenze più alte, quindi a connettervi anche con pensieri, no? pensieri positivi quindi di maggior amore fiducia in voi stessi è molto importante questo mantenere la fiducia e l'amore per, per se stessi ok eh, cerca di ascoltare il fuoco che brucia dentro il tuo cuore dicono eh, gli esseri della natura qua c'è un'aquila un mi sembra un'aquila almeno comunque è un vero è, è un uccello molto potente molto eh, diciamo molto Molto, in, incoraggia alla forza, al coraggio, a, guarda il, veramente l'aquila che è dentro di te, ok? Eh, cerca di volare alto, di innalzarti, di elevarti e questo ti porterà eh, veramente mh, ben, beneficio a livello fisico, mentale, emozionale, a livello di salute. Ok, partnership, diciamo che ci sono nuove collaborazioni partnership ha a che vedere anche con le relazioni romantiche che abbiamo visto prima ma una partnership può essere anche di tipo lavorativo quindi se la tua domanda è devo unire le mie forze a, una, a questa persona mi posso fidare di questa persona eh, posso collaborare con questa compagnia con queste persone magari è solo paura michele ti ha già invitato a lasciare andare la paura queste persone sono persone di fiducia va bene diciamo che è venuto il momento anche di imparare a crescere in insieme agli altri. Finora hai sempre fatto un grande lavoro su te stesso, su te stessa, perché non provare a crescere insieme a persone di fiducia. Questa persona di cui stai domandando è di fiducia, dicono gli angeli. Va bene, lascia andare gli ostacoli, superali. Cercate di lavorare insieme in comunione di intenti. Ragazzi, se più persone uniscono le intenzioni in nome dell'amore, sono in grado veramente di cambiare la realtà, la per se stessi ma anche per gli altri eh, diciamo che c'è molto bisogno che mm, vi faccio un esempio che persone come me Alberto uniscano le forze per creare grandi cose insieme perché è troppo bello coinvolgere altre persone nei propri progetti quando queste persone sono di fiducia va bene vi è un invito alla meditazione alla preghiera e al creare uno spazio sacro armonico e protetto un vero e proprio santuario dove pregare meditare dove um... Trovare, sapete, quello, quello spazio che ti consente di aprire la tua anima, ascoltare cosa gli angeli di Dio hanno da dirti, trovare quella solitudine, eh, sì perché bisogna le volte anche staccare, fare silenzio, spegnere la televisione, la, eh, entrare in quel, in quel tuo spazio interiore che è il tuo cuore, quindi di connetterti con la tua anima, quindi un invito alla preghiera, alla meditazione per aiutarti anche a trovare maggiore chiarezza, più risposte dentro di te va bene e poi gli angeli stanno veramente invitando ad iniziare questo nuovo anno nell'integrità la tua integrità non cercare scorciatoie non cercare di scalvalcare gli altri lascia andare sentimenti di competizione di giudizio eh, comportati sempre in armonia eh, con l'universo perché quando tu Vibri nella frequenza armonica dell'amore quando le tue intenzioni, parole ed azioni sono eh, nella direzione dell'amore a servizio degli altri. Eh, diciamo, poi l'intero universo ti risponde in abbondanza oltre le tue aspettative. Che tu con la tua mente eh, non riesci ad arrivare laddove Dio vede. Ok, eh, quindi, assolutamente. Mh, abbraccia la tua verità dice questa, eh, questa ca nella carta questa frase e la tua vita nessuno può viverla per te ok vivi la vita che la tua anima sta scegliendo per te ascolta l'anima lascia andare l'ego e vedrai che grandi cose accadranno la via dell'amore la via dell'anima è la via della realizzazione personale e spirituale insieme okay. bene, ora abbiamo Alberto che eh, farà la sua lettura Alberto sì, io più che altro mh, partirei a ritroso perché purtroppo non mi sono arrivate diverse carte Cioè, me le ricordo un po' tutte, però purtroppo mi sono arrivate solo le ultime, quelle dell'ultimo marzo più ah. quella di Fisesi okay, non aspetta. so perché quindi io partirei da lì aspetta, aspetta, vediamo un po' come mai non ci sono arrivate, che strano Ah, non lo so. Cioè, quelle di Michele in realtà me le ricordo un po' tutte, anzi una in particolare... Va bene, eh, quindi inizia da Michele e intanto te le mando dall'altro cellulare, sì. ok? Ok. Allora, beh, anche questa volta mi viene, mi viene assolutamente spontaneo fare un riferimento subito all'ultima carta eh, che dice eh, non c'è colpa, no? Cioè questa è una frase molto liberatoria nel senso sì? che significa che a prescindere da quello che sta accadendo... Eh, non dobbiamo andare in cerca no? sempre dell'esterno del capo espiatorio, c'è cioè, sempre un concorso di colpe se proprio, cioè, no, voglio dire, eh, e, e comunque ognuno, ognuno voglio dire, fa del proprio meglio. Quindi l'importante è risolvere i problemi, semmai e non andare a caccia, no, dei colpevoli, andare in cerca, certo. diciamo, sì, dei, dei, dei colpevoli, sì. Ecco, allora mi stanno arrivando, eh, Allora, per quanto riguarda eh, Carlo di Michele, precisissime come al solito, eh, no, l'altra volta, se non sbaglio, il tema era molto quello della protezione, no? in questo caso secondo me si parla, come dicevi, anche di lavoro individuale, proprio di libertà a partire da noi stessi. Eh, la prima carta, insomma, è subito una carta comunque che ci fa capire col piede giusto perché dice guarda a prescindere da quelle che possono essere le tue emozioni, da quello che può essere il mondo interno in questo momento, che è in totale sul no? infatti che ti fa il giusta. E il primo conflitto è quello che o non inizia o molla lì, no? C'è un detto orientale che dice guarda, ci sono due errori che puoi fare. Non iniziare oppure iniziare a fermarti magari a metà su esatto. bello, no? Se magari arriva uno e eh, ti approfittano del tuo lavoro e tu rimani lì come esatto. un po' no? E, e invece, soprattutto se il lavoro è un lavoro grande, paziente, eh, tu devi andare avanti con calma, l'abbiamo detto tante volte, fai poco ogni giorno piuttosto che fare un giorno 10 ore che poi ti stanchi, cioè è, pure, è come una gara di resistenza, non sono i 100 metri, qua, è una maratona. Quindi bisogna allenarsi e fare qualche chilometro al giorno. Quindi comunque, anche, anche sulla base dell'immagine, c'è cioè proprio lui che ti tiene, ci tiene per mano, quindi guarda, sei sulla strada giusta, io sono vicino a te, stai sereno, tu affidati a me, non andare in cerca di cose strane, di pareri, di Lascia fare la paura adesso e c'è cioè, ancora lui. troppo perché il segno non è il non inizia, significa che non gli va bene niente e tendenzialmente non agirà mai perché eh, le cose non saranno mai perfette ma tu poi rendere perfette accendone con piada uh -huh. e come si faccia cioè, andare la paura in mille modi accendo le preghiere però uh -huh. affrontando le stesse st st paure, non spiandole, cercando le scorciatoie o mettendosi no, il prosciutto sugli occhi, cioè non è affrontare le stesse st st paure. Una alla volta, grandi, piccole, ma prima lo si fa meglio, eh, no? perché poi tante volte abbiamo delle paure che sono irrazionali, non esatto. si può sapere, e poi le affrontiamo, e diciamo, cavolo, ma era tutto lì, era tutto lì, e tu sciocco, hai aspettato un sacco, io lo dico a me stesso in primis, e, ed era una cavolata, ok, però insomma, sono cose che magari ci portiamo dietro anche da quando eravamo piccoli, quindi è anche comprensibile che non sia semplicissimo. Carta successiva, e mi viene in mente quello che facevo qualche ora fa, scrivi quei pensieri, quei sentimenti, anche se magari non ci dai vado, se ti sembrano delle cavolate, scrivi almeno, dai voce a queste cose, no? Cioè, per Rogonald scrivi a male, le robe rimangono lì, aeree, nella testa, eh, capisci, sono, sono cose appunto transitorie, se tu dai voce a queste cose, eh, magari ti vengono anche dei spunti, magari dici cavolo ho avuto questo pensiero, ma perché l'ho avuto qua? Ah, perché allora mi fa venire in mente che devo agire su questa cosa qua e non ci ho mai pensato. Tipo lista della spesa. Una cosa alla esatto. volta la tutti, cioè di fare la lista, perché noi siamo pieni di pensieri, perché la mente è piena tante volte. E, e quindi già affrontarli una alla volta, perché sennò no, è come andare in giro... Eh, con, con un paio pieno di roba che non serve a niente è chiaro che poi c'è la goppa, no? c'è la piena curva perché c'è un sacco di roba che pesa e non ti serve a niente e è il caso di andare a, a lasciare andare giustamente queste cose poi passiamo a, alle fatte supera i problemi cioè è un'ulteriore ripetizione a questi problemi a quanto supera ci sono dei problemi come i problemi di matematica che facevamo alle elementari, elementari che tante volte erano una semplicità assurda ed ecco, è proprio questo il fatto che i problemi tante volte sono di una semplicità assurda da risolvere solo che noi che ci complichiamo la vita a differenza degli amici animati cerchiamo sempre le cose più complicate non ci complichiamo la vita perché magari uno dice eh, no ma sarebbe troppo semplice se fosse così è ovvio è banale e se dice che è così la soluzione cioè il cuore il cuore è un linguaggio semplice non è complicato non è un algoritmo no, eh, però tu devi ascoltare, devi ascoltare la mente invece che è complicata, che trova per complicare le cose. Tra l'altro, piccola chicca, per fare effettivo, superare, in inglese, come si dice, overcome, che ti dà l'idea proprio di andare oltre una cosa. Sì, sì. Andare oltre. Non c'è da fare chissà chi, c'è cioè semplicemente da eh, affrontare, quella cosa devi andare oltre, se no quella cosa devi continuare a portarti avanti. Magari tu continui a fare e un sacco di progressi però se sai che i sassonemini del carte è eh, non è che cammini proprio fondo quindi affrontiamo le piccole cose più che diventino grandi certo. poi migliora con la musica e c'è la fatta con l'arpa che insomma è uno strumento meraviglioso puoi alzare un più po più. la voce Alberto per piacere sì. grazie che è, uno, è uno degli strumenti sicuramente più, più angelici, che ci collegano di più in assoluto con, con l'assoluto, scusa, il gioco di parole, no? Certo. le queste note pazzesche. E quindi appunto, ancora una volta dico, ognuno con la musica che preferisce, perché tipo Dio ci sono 50.000 generi, anche con il silenzio, però questo aiuta, io, le cose superiori, la gente pensava che io studiassi 10 ore, io giuro... Il classico esempio di Study Smart, Not Hard, che è poco va bene, e io avevo la musica a palla, non sta e la gente diceva come cavolo fai? E io mi trovavo, c'era musica a palla e mi trovavo, giuro, mi sì, passava sì. il tempo, mi sottolineavo le cose, e il giorno dopo andavo da Dio a scuola, per fare un esempio, eh, magari uno invece ha no, più silenzio giustamente. Dopodiché esercizio fisico, giustamente c'è bisogno anche di quello, perché è ok, è rinforzare la mente e tutto, però se il corpo non lo muoviamo mai, giustamente eh, ci proviamo ad essere come degli ottantenni, no? Allora esatto. in questo periodo c'è tutto il tempo, tutto il modo, tutta la possibilità di fare dell'esercizio. Ovviamente le palestre non sono aperte, però uno si può fare una corsetta. Andare al parco, o fare qualcosa in casa anche a corpo libero, non esatto. c'è ma non ho il pattirollo, non ho i pesi, puoi fare 80.000 esercizi a corpo libero, assolutamente. Ho parlato con un mio, un mio amico personal trainer qualche giorno fa, puoi fare mille esercizi a corpo libero, non spendi nulla e, e sono super efficaci, assolutamente. A che pensiamo allo yoga, al Tai Chi, tutte le varie discipline che ci sono lì, hanno eh, oh, tanti attrezzi, è eh. lì, si usa il corpo, punto, tappetino quindi non ci sono scuse, non ci sono mm. alibi, e soprattutto fanno star bene e, e la mente si pulisce un po', giustamente perché almeno si è focalizzati su quella cosa. Assolutamente. Lì. Dopodiché, questa carta che mi piace in particolare, perché beh, veramente mi ha risvegliato dei ricordi delle cose incredibili, una relazione romantica, a partire da noi stessi ovviamente, dopo pensissimo logicamente se questa cosa riusciamo a portarla avanti anche con un partner, piuttosto che con l'amico, piuttosto che misurando i rapporti con la famiglia. Cioè, eh, essere romantici è una cosa meravigliosa, però cosa significa veramente essere romantici? A me viene in mente il, il movimento proprio del romanticismo no? che c'è stato diversi secoli fa, che a livello culturale è stato qualcosa di incredibile perché ha portato delle innovazioni, è nato in Germania, fra l'altro, nel cuore dell'Europa, ha portato delle innovazioni, soprattutto direi nella pittura, ma forse anche nella scrittura. Incredibile. Mi sono venuti in mente due o tre artisti che io adoravo, che proprio mi ricordo, li ho portati anche alla tesina delle superiori, proprio mi identificavo molto in loro. Adesso non sto qua a dire i nomi a fare la storia. Però loro veramente erano persone che si battevano per la libertà, erano estremamente avanti per quei tempi, erano veramente avanti, anche un po' tormentati, ovviamente, per questo aspetto. Ora, io non invito ad essere chiaramente in maledetto, ma benedetto, e quindi <ride> cerchiamo di fare in modo che queste nostre doti si inseriscano nella società e quindi no, non ci facciano rimanere nella zona di comfort, no, nella povertà, nel non riconoscimento della padrona ma cerchiamo di tirare fuori questi doni agendo ogni giorno con fiducia, perché ripeto, più il piano è grande, più tempo ci vuole, certo. eh, come diceva una canzone a Roma, non è stata costruita in un giorno. Che spesso tutte le strade portano a Roma. E quindi, a prescindere da quello che può essere il tuo dono, cioè se pensiamo anche, ripeto, a, alla situazione mondiale, in questo momento in cui vengono messi in discussione un sacco di ruoli, quello del medico, quello dello Stato, quello della politica, se uno ha delle idee, delle propensioni, eh, il momento è questo di scendere in campo, non è fra un mese o fra un anno. No? Quindi, se un guaritore, benissimo, benissimo. <ride> cioè, Voglio dire, esatto. sono tutti gli ospedali stranieri, c'è un corritore. Eh, se non c'è bisogno di te adesso, di cosa c'è bisogno? Oppure hai qualcosa, hai in mente, qualcosa che secondo te magari eh, la politica in questo momento non, ries non riesce ad affrontare perché i poverini loro stessi non, non hanno magari gli strumenti, eh, non, non è che voglio darte le colpe. Quindi, proponiti. Cioè, eh, ci sono veramente tantissimi ambiti in cui, in cui si, può, si può agire e si può trasformare quell'ambito lì ovviamente in qualcosa di spirituale, quella è la cosa bella, condividendo, cioè non pensando solamente al profitto, ma cercando veramente di mettere esatto. dentro la persona, okay, cosa che non capita da tanto tempo. Certo. Poi, passando alle ultime carte, che non sono assolutamente da meno, anzi, alla sicurezza e c'è l'Aquila b bold, questa frase che, ci, che si sente spesso, b bold, rischia, sia sì, bacio in questo momento ragazzi, prestri. Oh, il lavoro fisso, per accontentarsi delle cose, no, basta, no, al corpo, animale che solo. Dopo c'è cioè, tempo, potrai in mezzo alle persone, per carità di Dio, ma se tu hai un sogno, eh, cioè, perseguilo, stai zitto, cioè, raccontano solo persone che ti tirano su e non persone che giudicano. No, perché altrimenti poi, lo sappiamo, si crea un campo di energia negativo e anche tu ti punti giù. E, e, però è, è un lavoro c'è cioè, la sicurezza, la guadagni, la porti avanti, prima di tutto stando da solo, no? Perché prima di tutto devi affidare, devi capire bene chi sei, cosa vuoi fare, devi esercitarti, e poi pian pianino vai in mezzo alle persone, ma ripeto, persone che in linea di massima ti possono eh, Motivare. Possono eh sì, perché poi è ovvio che, allora io non sto dicendo eh, di, di andare solamente da quelli che ti dicono sì, sei bravo, perché sicuramente si riceveranno dei rifiuti e questi ci fortificano, però se uno è una persona intelligente, obiettiva, razionale, sa che non va a raccontare, che ne so, io faccio un esempio così, alla persona pettevola che ha un sogno grande, perché sicuramente questa persona, invidiosa e tutto, ti cioè, massacrerà, no? Quindi Cerchiamo di essere prudenti ovviamente in quello che facciamo e in quello che diciamo. Perché io, io per primo, che sono stato purtroppo un po' ingenuo, un po' cercavo di andare d'accordo con tutti, tante volte mi dico che mi sono bruciato, però cercavo magari di dire delle cose, di trovare degli alleati e trovavo delle persone magari poco corrette, sfiduciate e tutto, e, e sfidano sì, per scoraggiare anche me, purtroppo. Quindi questo errore eh sì. è, è assolutamente da evitare, proprio assolutamente e carta successiva partnership, perché giustamente appunto come dicevo un secondo fa, e così dicevi anche tu, è ovviamente una volta che io ho affinato, cioè ho capito chi sono, cosa voglio fare, tendenzialmente dovrò comunque stare in mezzo alla persona, a meno che non sono un'eremita, non so, io guardiamo del faro, voglio dire, dovrò cercare di condividere con le persone, di creare un team, di, di aiutare altri a diventare come me, se io sono un leader in qualcosa, e quindi. Devo capire, devo capire come duplicarmi, no? come succede per esempio negli aziende di network marketing, no? tu hai un percorso per trovare degli alleati, devi insegnargli le cose, devi fare in modo che gli altri diventino come te, se non più bravi. Se non riesci a fare questa operazione, eh, rimani da solo perché non sei in grado appunto, di, di, di, di portare il tuo sapere. Che poi non è una questione di, di competenze tecniche che ci vogliono, anche quella, è una questione proprio di creare empatia con le persone, di fare squadra. No? È una certo. cosa bellissima perché è, è, è lì che veramente poi si crea condizione, felicità, crescita perché anche gli altri ti fanno crescere, allora all volta, lì diventa una cosa veramente interattiva. Però la carta successiva ci, ci riporta ancora una volta comunque alla realtà e ci dice: ok, stare in mezzo alle persone, creare la partnership, però il santuario, non dimenticate il santuario è dentro di te, che ti richiama perché serve comunque la protezione, serve l'intimità. Per, per di conseguenza essere integri con gli altri carta successiva quindi sono tutte ancora una volta perfette sempre di più carte e cosa significa essere integri? Oddio, essere integri significa essere onesti, lineari, coerenti prima di tutto con se stessi e di conseguenza con gli altri no? quindi eh, sì direi direi che queste, queste, queste carte sono proprio per concludere sono proprio veramente eh, Giuste per la fase che stiamo affrontando, perché fino a poco tempo fa eravamo nell'era dell'informazione. Io direi della troppa informazione, francamente, fake news e tutto fatto per evitare che le persone ascoltino se stesse: no? il cuore, l'intuito, tutto fatto ad hoc. Ma queste carte ci dicono, attenzione, perché fra poco arriverà l'era dell'onestà. Eh sì. Dell e quindi cadranno un sacco di maschere e si capirà veramente, no? chi sono le persone su cui puntare e chi invece, vabbè, magari ha raccontato delle palle, non si è comportato benissimo. E perciò, eh, però questa operazione va fatta prima di tutto dentro uno stessi, stessi, no? cioè io chi sono veramente, io, cosa voglio fare, quali esatto. sono i valori per me, qual è il mio ambito di operatività e da lì poi esco nel mondo no? e eh, cerco, cerco giustamente delle persone con cui portare avanti questo sogno. E torno due secondi sull'ultima carta che dice ancora una volta: non c'è colpa, perché la situazione che stiamo affrontando è una situazione transitoria. Non è colpa di nessuno, c'è un piano superiore. Che secondo me, penso anche secondo te, si scoprirà molto presto, non ci sarà bisogno di tanto tempo. Assolutamente, infatti voglio proprio lasciarvi, grazie Alberto, voglio lasciarvi col messaggio di questa carta che dice non c'è colpa, lascio andare il bisogno di dare la colpa agli altri, compreso me stesso, facciamo tutti del nostro meglio con le conoscenze, il sapere e la consapevolezza di cui disponiamo. Bene, noi abbiamo concluso la nostra lettura angelica per questa settimana, volevo ricordarvi che eh, stiamo riprendendo con le nostre sessioni private di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce di lettura angelica come connessione diretta o con la lettura delle carte eh, con logos healing che è un percorso eh, che io consiglio a tutti voi a medio-lungo termine eh, per eliminare blocchi, paure, sistemi di creazione credenze tutto ciò che vi sta impedendo di sentirvi sì, di sentirvi forti di sentirvi in connessione con l'anima eh, diciamo che logo ceiling si divide in tre aspetti il primo aspetto è quello di pulire e di liberare il secondo aspetto è quello di perdonare il terzo aspetto è quello di riprogrammare per manifestare ok è proprio un processo per innalzare la vostra frequenza vibratoria per entrare in connessione con la vostra anima col vostro vero sé, per riprendere il vostro pieno potere la vostra vita in mano potete guardare i video di logo ceiling che ho già eh, pubblicato su youtube leggere le testimonianze di chi ha già intrapreso questo meraviglioso percorso. Prima di lasciarvi volevo anche ricordarvi che questo mese, fine mese, 30 e 31 di gennaio eh, ci sarà il webinar da casa eh, potremo fare eh, insieme in diretta su Skype per in insegnarvi eh, a connettervi con la vostra anima, col vostro sé divino e con i vostri angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo eh, Michele. Saranno tre livelli Uh, ok, si inizierà con la, la lettura, l'interpretazione delle carte più i messaggi aggiuntivi che arrivano dagli angeli poi il secondo step sarà la scrittura ispirata e il terzo step nella parte finale avremo la connessione diretta con la, la vostra anima ok? Eh, e questo si raggiungerà naturalmente in due giorni molto uh, intensi Va bene? per iscrizioni o per informazioni potete guardare il video che sto per pubblicare eh, e guardare le locandine eh, sul mio sito internet trovate il link qui sotto e per chi invece è interessato e vuole imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce eh, imparando la protezione dell'arcangelo Michele eh, imparando come facilitare la, come facilitare la guarigione su voi stessi sugli altri di persona o a distanza ecco questo webinar sarà Ehm, il 27 e il 28 di febbraio 2021. Volevo anche... Ehm anticipare ancora non so quando lo farò però molto presto ci sarà anche il webinar per la manifestazione ok chi è interessato può iniziare a contattarmi va bene io vi saluto vi ringrazio Vi alberto vi salutiamo ciao alberto ciao, ciao, grazie. ci sentiamo la settimana prossima un abbraccio grande ciao